Rischio di non rivederla la volta dopo. Quindi, eh, è, una, è una prima seduta, perché tutto questo è molto fondamentale, soprattutto nella prima seduta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 Di, di comunicazione, di relazione non tanto perché è, um, è affascinante in sé poi i libri, i corsi della comunicazione efficace si sprecano però um, da parte che già sentendoti si vede la competenza così chirurgica con cui um, sai di dover lavorare con questo tipo di... di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 Depressivo e dobbiamo lavorare sul disturbo depressivo, dopo ci ritroviamo a lavorare su quello che il disturbo aveva portato a costituirsi. Mm -hmm. Talvolta basta invece solo lavorare sul colonanza del trauma perché ricollocato nel passato l'evento traumatico, la persona riprende fisiologicamente la propria vita, si sblocca, sì. dipende proprio da caso a caso. Senti, se mi ricordo bene, um, c'è un riferimento importante, però correggimi se sbaglio, importante um, i lavori appunto ovviamente di riscrittura in particolare a Pen Baker um, e di la rielaborazione rispetto alla, alla scrittura, a cosa da dove siete partite per arrivare a... Allora guarda, come ti dicevo, il libro è tanto che non lo rileggo <ride> e, ed è stato scritto per nove anni fa se non mi sbaglio. Però quello che, eh, quello che abbiamo visto soprattutto sono gli studi condotti eh, a livello neurofisiologico. Mm. Cioè esistono proprio le prove neurofisiologiche per quanto riguarda la, la tecnica del romanzo del trauma, questo che ci ha molto incuriosito, perché abbiamo trovato le prove scientifiche del fatto che la scrittura serva proprio a ricollocare determinati tipi di eventi, determinati tipi di sensazioni. Adesso non ricordo lo studio esattamente citato, però eh, quello che eh, abbiamo trovato è proprio, eh, ci sono studi condotti su persone che avevano subito dei traumi e mi sembrava appunto che il ricordo del trauma fosse, eh, diciamo, eh, collocato nella parte motoria della memoria, praticamente attraverso la scrittura veniva, eh, veniva ricollocato, mm -hmm. insomma. Peraltro, Perciò... quindi... scusami. Dimmi pure. No, dimmi pure. No, peraltro c'era, adesso mi ricordo anche, c'era una parte finale anche dedicata alla comparazione con altri modelli. Di terapie, sì. Sì, è molto interessante. Um, ok, ti vorrei chiedere ancora tante cose, però io cerco di tenermi intorno a um, 30-40 minuti, quindi ti faccio... Eh, guarda, allora ti voglio solo dire una cosa sì. riguardo gli altri. Terapie, dimmi, dimmi. Io ho avuto la fortuna di lavorare, prima di avvicinarmi alla terapia strategica a Londra, nel disturbo delle nel reparto dei disturbi d'ansia mm -hmm. della di psicoterapia cognitivo-comportamentale del professor Marx, Isaac Marx, che è uno dei padri sì. della, della psicoterapia comportamentale, avevamo lavorato anche con eh, il disturbo post-traumatico da stress. E, ehm, e la, la terapia comportamentale funziona con il disturbo post-traumatico da stress, ma non nelle percentuali, almeno per quello che avevo potuto vedere io per gli studi che avevamo poi letto, studiato riguardo la terapia comportamentale. Perché? Perché quello che loro fanno è, eh, diciamo, un'esposizione o in vivo, cioè ritornando quando si può nei luoghi, mm -hmm. nelle situazioni che possono ricordare l'evento, oppure in immaginazione. Quindi che cosa fanno? Fanno quella parte della terapia, che è anche la terapia strategica, che corrisponde poi all'avvicinamento, okay? con la differenza che loro non lo fanno scrivere. Ed è questa la parte che manca, cioè certo. quella parte in cui scarico le sensazioni. Loro hanno solo la parte dell'esposizione, che da sola può funzionare, ma non funziona per tutti anche perché tanti non riescono poi a farlo. C Invece sì. grazie allo scaricare prima le sensazioni dopo tu riesci a far fare quello che poi completa il discorso terapeutico. Che poi è curioso perché se, se volessimo, magari è una mia interpretazione, ma se volessimo um, la terapia cognitivo-comportamentale è la regina dell'abituazione, no? Eh, allora sì. me verrebbe da dire che um, il primo passo per abituare è, è dire l'abituazione no? graduale, l'esposizione eh, graduale. Se vogliamo, corregione se è sbaglio, eh, anche il riscrivere, il redescrivere è anche, un, in realtà l'hai citato prima, una prima forma anche probabilmente percepita come più innocua di abituazione, no? quindi potrebbe essere il primissimo passo anche nella loro ottica, piuttosto che riproporti direttamente di fronte allo stimolo nudo e crudo. Mm. L'abituazione, forse ho far inteso quello che, quello che hai detto se ho capito bene. Eh, Vuoi dire appunto che in questo caso però l'abituazione nella terapia strategica non è l'abituazione alle immagini o all'idea di quello che è accaduto, no. è l'abituazione alle sensazioni che esatto, questa è sì. una cosa proprio diversa. Cioè io per scrivere devo risentire delle cose, che non volevo sentire. Sì, sì, sì, esatto. cioè devo ripensare, ma ripensandoci risento. E questa è la parte che le persone. Tentano di evitare la resistenza e mm -hmm. proprio a risentire queste cose. E con eh, questa esternalizzazione continua, l'abituazione proprio alle sensazioni. Mm -hmm. Ti chiedo l'ultimissima cosa. Ho uh, una domanda che faccio un, un pochino tutti i terapeuti. Um, immagina di dover dare un suggerimento a dei più o meno giovani terapeuti in forma di un esercizio da fare. Un, um, sì, un esercizio, un, um, un allenamento da fare anche nella vita quotidiana per allenare una qualche capacità, una qualche competenza che poi gli sia d'aiuto nel lavoro con persone che hanno questo tipo di problematica. Quale suggerimento gli daresti? Quello di allenare nel momento in cui parlano con le persone, quando in generale hanno anche amici, familiari, non è detto che sia per forza una cosa che mm -hmm. accade in terapia, lo possono fare quotidianamente, la loro capacità di far sentire alla persona che hanno davanti, che stanno comprendendo perfettamente le sensazioni, pensieri, quindi contenuti che la persona sta cercando di trasmettere. Mm. Fantastico. di darsi come obiettivo, alla fine della conversazione con me, dovrà avere la sensazione che ho compreso esattamente ciò che sente, ciò che mi voleva trasmettere, questo è l'allenamento. Fantastico, fantastico perché chiudiamo il cerchio e ritorniamo. Dopo aver discusso nell'ultima parte, tanto l'aspetto della tecnica, eccetera, poi ritorniamo all'inizio. Però, se ti perdi la relazione, la comunicazione, eh, quindi riuscire a far sentire la persona che la senti, la, la comprendi, se è lì, com senti, come ho detto prima, non provi quello che lei prova, eh, se ti perdi quello non si va da nessuna parte. Ok, Federica, fantastico, grazie mille, interessantissimo, eh, io consiglio a tutti Cambiare il passato di Federica Tagnoni e Roberta Milanese, veramente bellissimo libro, al di là poi dell'approccio che si pratica, perché... Ehm, denso, ricco, utile per il clinico. E speriamo di vederci, presto di vederci, <ride> ok, la prossima Grazie. volta che sia di persona, ok? Grazie mille a te. Grazie, ciao. Grazie